Salve a tutti benvenuti in Leggiamo con le Dizze, canale dedicato ai libri e alla letteratura. All'interno troverete delle recensioni e dei riassunti dei più importanti romanzi della letteratura italiana e straniera. Quindi seguiteci per rimanere sempre aggiornati. A presto!